Ciao sono Marco, siamo a spasso qui nel mio ufficio insieme al fedele amico a quattro zampe che ci precede qui davanti, fino a poco fa abbiamo corso, lui sta continuando a correre, mi sono fermato un attimo per placare il respiro e non far venire l'affanno anche a te che mi stai guardando voglio spiegarti come si fa a vincere qualunque conflitto, quando parlo di conflitti intendo dire conflitti di idee, conflitti di espressioni, conflitti di persone, quelle situazioni in cui non ci troviamo d'accordo con qualcuno e siamo passati dal contrasto, o meglio avere due idee contrastanti o quello che sia, idee o quant'altro, che sono in contrasto e siamo passati al conflitto. Bene, c'è un unico modo, uno solo, per poter uscire vincenti da ogni conflitto, ce n'è uno solo, ed è quello di evitare qualunque conflitto, qualunque, nel momento in cui cadi in un conflitto, a prescindere da come va a finire, da qualunque sia l'esito, hai già perso, non bisogna mai cadere nei conflitti, mai, cadere nel conflitto significa già perdere, anche se poi dall'altra parte ci sarà una eventuale resa dall'altra parte, ma ricorda che la resa generata da eh, un conflitto non è mai presa bene, mai, perché a nessuno piace perdere specialmente in un conflitto, viceversa, puoi prendere il conflitto, quello che sta per diventare un conflitto e riportarlo sul contrasto ponendo la questione su un piano di confronto di idee. Allora, in quel caso, torni ad essere un vincitore. Sun Tzu, l'autore dell'arte della guerra, dice che il più grande condottiero è colui che vince senza combattere. Ed è una grossa verità. Non bisogna mai cadere in conflitto con nessuno. L'unico modo per uscire vincenti da un conflitto è evitarlo quindi finché rimaniamo sul contrasto va bene, ci sta perché il contrasto porta a un confronto di idee, a un confronto di capacità o quant'altro, voglio dire anche una gara di judo è un contrasto fisico, ma non è un conflitto, è un contrasto perché anche se ne esce fuori un vincitore dall'altra parte, colui che perde quella, quel combattimento, vince lo stesso perché impara qualcosa di più da quello che gli ha potuto trasmettere il vincitore mostrando la sua superiorità e se chi perde sa stare attento riesce a capire qual è quel segnale o meglio qual è quel punto, quella spunta che ha avuto il vincitore di, me, di meglio su di lui o su di lei se è un contrasto al femminile quindi qualunque conflitto va sempre evitato non se ne esce vincenti non se ne esce vincitori, nessun conflitto ha mai sancito un vincitore. Spero di esserti stato utile con questa mia eh, piccola digressione su contrasti e conflitti. Io continuo la passeggiata col fedele amico a quattro zampe in questo posto magnifico che mi sta dando una carica di energia incredibile, incredibile veramente. E poi ricominciamo a correre. Ti saluto con un abbraccio.